L'auto elettrica ha poco a che fare con l'ecologia. Quasi ogni giorno le nuove auto elettroniche vengono presentate e pubblicizzate come la soluzione per la protezione del clima. Gli acquirenti sono attratti dai sussidi e si fa di tutto per rendere questa nuova generazione di auto attraente per i conducenti. Nel frattempo le attuali auto a benzina sono demonizzate come diffusore di CO2. L'ex presidente di Energy Control Austria, Walter Bolls, aveva già detto nel settembre 2012 che l'auto elettrica ha poco a che fare con l'ecologia. Questa affermazione merita ancora oggi uno sguardo più attento. Ecco alcuni aspetti. Il ciclo di vita di un'auto è diviso in cinque aree. L Estrazione delle materie prime, produzione, materiali di consumo in uso comportamento in caso di incidente, smaltimento e riciclaggio. In tutti questi punti un'auto elettrica ha prestazioni significativamente peggiori di un'auto diesel Euro 6, con una sola eccezione. Ad esempio, le emissioni di particolato dell'auto elettrica sono più elevate a causa dell'abrasione dei pneumatici o dei freni, essendo queste direttamente correlate al peso. Un'auto elettrica, di fatti, è circa 100 kg più pesante di un'auto convenzionale. Soprattutto il problema degli incendi, ad esempio in caso di incidente, è molto grave con le auto elettriche, come hanno dimostrato numerosi casi in passato. Quindi aziende specializzate devono essere chiamate a spegnere e smaltire l'incendio. Se si considera solo l'operazione di guida pura di un'auto elettrica prima della carica, le emissioni di CO2 sono in realtà pari a zero. Ma da dove viene l'elettricità e quanto può essere prodotta nel rispetto dell'ambiente? Prima di tutto, una cosa da notare, la bioelettricità pura non esiste. L'energia elettrica proveniente dalla rete deve essere generata esattamente nello stesso momento in cui viene consumata. La scelta dei tipi di centrale non è arbitraria, ma è essenzialmente scaglionata in funzione dei costi sostenuti. A seconda del tipo di centrale, queste variano da 10 euro megawatt ora per l'energia nucleare a 90 euro megawatt ora per le centrali a gas e a petrolio. Ciò comporta inevitabilmente l'ordine di utilizzo delle centrali. In primo luogo, le centrali eoliche, solari e a biomassa sono utilizzate a causa degli obblighi di acquisto e in un secondo momento poi scaglionate secondo il prezzo di produzione, centrali idroelettriche, nucleari, a carbone, a gas e a petrolio, fino al raggiungimento dell'equilibrio tra domanda e produzione. Questa procedura esiste in tutti i paesi dell'intera rete elettrica dell'Europa occidentale, con la quota principale di elettricità a carbone attualmente ancora esistente quindi la mera elettricità eolica solare o a biomassa di fatto non esiste tanto più che questi tipi di elettricità sono estremamente discutibili in termini di bilancio energetico e di sfruttamento delle risorse e in realtà sono ancora meno verdi delle centrali a carbone la lunga lista dei peccati delle turbine eoliche va dagli uccelli morti agli infrasuoni con effetto patogeno, dal degrado del paesaggio fino alla completa diseconomia. In effetti, le turbine eoliche richiedono una produzione alquanto dispendiosa e in realtà non sono in grado di sostituire neppure una singola centrale elettrica. I sistemi fotovoltaici non ricoprono una posizione migliore. Questi inoltre soppiantano sempre di più le necessarie coltivazioni di cereali nei campi. E nell'energia nucleare apparentemente a basso costo non sono inclusi i costi per lo stoccaggio finale e i rischi di un incidente della massima gravità ipotizzabili. Questi sono poi a carico della società e ciò significa dei nostri figli e i figli dei nostri figli. Ma ora, guardiamo all'economia dell'auto elettrica nella vita pratica di tutti i giorni. Una piccola auto elettrica consuma circa 17 kW di elettricità della sua batteria ogni 100 km. Per caricare la batteria sono necessari 26 kW di elettricità a causa delle perdite della centrale. Ciò significa? che abbiamo la perdita di un terzo. In base all'ordine di utilizzo delle centrali elettriche, la corrente di carica viene generata, nel migliore dei casi, nelle centrali a carbone. Per una piccola auto elettrica, ciò si traduce in un'emissione di CO2 calcolata in 263 grammi per chilometro, cioè due volte e mezzo in più di un moderno veicolo diesel. Una grande auto elettrica emette addirittura circa quattro volte più CO2. Un ulteriore importante problema della mobilità elettrica è l'estrazione delle materie prime di cobalto e litio, spesso ottenuta senza alcun rispetto verso l'uomo e l'ambiente. Così come è anche altamente problematico lo smaltimento delle batterie stesse. Ogni anno sono necessarie decine di migliaia di tonnellate di cobalto, litio e nickel per la produzione di batterie e accumulatori, Nell'avvenire questa richiesta accrescerà notevolmente. L'estrazione di queste materie prime è difficile, spesso effettuata senza tener conto della sicurezza sul lavoro, dei diritti umani o addirittura dello sfruttamento del lavoro minorile. Oltretutto l'estrazione del litio consuma enormi quantità di acqua e questo in zone che nella maggior parte dei casi di per sé sono già comunque aride, facendole quindi degenerare in deserti. Conclusione. Come si può concepire tale folle idea di pubblicizzare le auto elettriche come alternativa climatica ideale? In sostanza l'intera faccenda è una enorme frode che dovrebbe essere urgentemente scoperta, punita ed eliminata.